ragazzi la prima cosa prima di iniziare col video che appunto non ci sono stati dei video per no, fatemi andare a controllare un secondo uh, fatemi controllare ok aspetta non ci sono stati video per uh, tre settimane e vi spiego subito il motivo perché appunto eh, in questi giorni tra gli esami una cosa e l'altra perché dovevo anche studiare praticamente non sono riuscito a fare video e, però mi scuso subito, infatti iniziamo con Apple parliamo subito di Apple praticamente se io adesso dovessi andare a cercare M2 io pensavo che fosse una bufala però è uscito il Mac, l'Apple M2 che praticamente è, diciamo così l'evoluzione del Mac M1 del processore M1 Apple Silicon con, e ci sarà appunto il MacBook Air che appunto è il MacBook, diciamo l'evoluzione del MacBook Air e ora vi spiego subito cos'è che avrà fatemi andare un attimino su Safari che vi dico anche il prezzo praticamente stavo andando a vedere prima eh, che praticamente il nuovo Mac Air appunto avrà pure la porta Thunderbolt se noi andiamo sul Macbook Air M2 Air qua dice ok ci fa vedere io voglio, fare, voglio vedere però qua il, il prezzo perché si può andare a vedere anche la configurazione cioè with chip M1 chip eh, che parte da 999 euro e invece, dollari, scusate, from, e invece l'M2 chip con l'M2 costa 1199 dollari eh, allora io direi di fare una configurazione per chi utilizza ovviamente il computer come lo uso io comunque lo usa da MacBook Air non lo usa per fare Final Cut, quelle robe lì Praticamente vi spiego il prezzo, eh, che cosa pagate voi. Ora facciamo quella basic. Parte da 1119, 1199 euro e eh, da un Apple M2 chip con uh, un 8 core, di cpu e 8 core di gpu 16 core di neural engine invece eh, se vogliamo aggiungere 100 euro abbiamo M2, questa, è, questa qua è la configurazione max ora quella di processore apple m2 con 8 core di cpu e 10 core di gpu e 16 core ovviamente di neural engine poi, se vuoi, poi si possono avere 8 GB di RAM che, vabbè, o 16 GB di RAM 200 euro in più degli 8 GB o 24 eh, GB di RAM ovviamente unificati quindi per GPU eh, CPU e tutto di storage possiamo avercelo 256 256 gigabyte um, 512 1 terabyte, 2 terabyte ovviamente con dei prezzi alti eh, mh, se prendiamo da 2 terabyte bisogna togliere 800 euro e così si avrà 2,5,6 e ovviamente se vogliamo prendere quello da 2 terabyte abbiamo l'alimentatore con eh, l'obbligo eh, USB C port però se vogliamo pure quello più potente, cioè quello da 200, 200 Watt, da ehm, eh, 67 Watt, che appunto ha più potenza, USB-C ovviamente, e poi si può avere anche Final Cut e Logic Pro. Allora, avrà la notch, ecco, partiamo subito con questo, avrà... Eh, se non sbaglio avrà pure il touch ID e in quanto non sarà più eh, diciamo così che eh, se è all'inizio spesso un tot va a, mh, cioè fa da, mh, per esempio se è un centimetro poi diventa 0 centimetri comunque fa, oh cavolo non sono al campanello, vabbè, eh, no c'è qua il portinaio, sto, sto scherzando. Beh, se si sta alzando il portinaio, allora praticamente ehm, ci saranno due porte USB-C e un eh, MagSafe, come vi stavo dicendo. E però non è più, eh, diciamo così, è eh, proprio come il vecchio MacBook Air: che mh, da, da che praticamente si va a parte cioè non so partendo dalla cerniera è più spesso e um, alla fine della cerniera in, in fondo eh, è meno spesso cioè, non so se capite se andate a vedere il MacBook Air um, con l'M1 eh, vedete eh, il design questo qua resta, è come il, un MacBook Pro se voi andate a vedere quello m 1 vedete che appunto eh, è più spesso da un lato e dall'altro è meno spesso non, non so come spiegarlo però io vi consiglio comunque che l'M2, di prendere l'M2 quando sarà già già più, mh, diciamo così, più, mh, eh, più evoluto, perché magari ehm, cioè nel senso quando sarà già un po' diciamo verso ottobre perché quando sarà già comprato da un po' di persone, perché se lo compri solo tu comunque magari ti fai dare la recensione da Galeazzi, Yachidale, eh, comunque da queste persone che fanno recensioni ehm, e magari loro ti danno un loro parere, ti dicono e tu magari ti cambi idea, vai sull'M1. Vabbè, poi parliamo di Mac OS. è uscito Mac OS Ventura. MacOS Ventura è più o meno un'evoluzione di Monterey perché praticamente l'ho visto e praticamente MacOS Ventura è praticamente, diciamo così, da quello che ho visto, eh, ho guardato le immagini, eh, è più o meno identico Monterey. Eh, praticamente qua la, mi sta la regia mi sta facendo vedere che ci sarà una sorta di multitasking, ehm, e ovviamente, ovviamente ci sarà un'ottimizzazione un hardware, poi ci sarà uno spotlight migliorato e poi con IOS è uscito IOS 16, iPadOS 16 e Microsoft Ventura. Praticamente eh, saranno in grado, questa funzione qua magari è molto comoda per qualcuno, praticamente di leggere il testo in dei video. Voi fermate in un frame, poi potete fare anche copia e incolla da in qualcosa nel video. Ci saranno anche delle azioni rapide nel, mh, nello spotlight. Per esempio, se io dovessi cercare orologio, mi uscirà eh, crea allarme, un esempio, e avvia cronometro, esempio, eh. poi ci sarà mh, come si dice il, mh, il nuovo, mh, ci sarà un Face ID migliorato e mh, poi ci sarà pure Shareplay che mh, via messaggi che si può. Eh, nel senso mentre io sto ascoltando della musica su Apple Music posso inviare un link con il tasto join che beh, sincronizzerà il, mh, dal momento in cui sto ascoltando io al momento che cui sto ascoltando l'altro quindi se io sono al minuto 2 lui sarà anche lui al minuto 2 quindi in pratica sentiremo la musica identica la stessa musica eh, poi vabbè ora vi dico un'altra l'ultima funzione principale che appunto sarà compatibile con tutti i dispositivi e poi volevo anche questa qua un'altra cosa bellissima fantastica che ormai non ci sto più dentro dicono che la fotocamera del mac è migliorata però sul sito di apple il tuo iphone diventa una webcam e adesso sono gli stand che tu incolli dietro al Mac e ti fa da webcam. Ma se allora non migliorarla quella del Mac, ci toglievi la Notch. E poi volevo dire: roba bellissima, nel, nel robo di. Nel coso di Apple c'è zoom invece che FaceTime. C'è praticamente FaceTime di camera e poi vi il tuo nome o comunque il nome del, che è segnato lì di Apple iPhone 13 Pro poi ovviamente ci sarà il solito diciamo così motion tracking quello che se io mi dovessi spostare la telecamera mi inquadra poi ovviamente stanno facendo gli stand non so se Apple lo venderà penso di sì ovviamente per un pezzettino di alluminio ci costerà 6 Mac, 3 iPhone, eh, i 4 computer Windows, eh, tutti funzionanti, nuovissimi. Ci, verranno, cioè no, ci verrà a costare tutto la nostra casa con gli oggetti dentro. Ecco, ah, ovviamente, questo qua sarà la metà del prezzo. Ovviamente, si potrà anche utilizzare SharePlay per condividere lo schermo e niente l'ultima funzione principale è quella che ci, eh, che appunto in, nella privacy in teoria ci dovrebbe essere il sensore di impronte digitali negli iPhone 14 però in teoria questi sono dei rumors quelli del, del sensore di impronte digitali anche sull'iPhone ah, e ci sarà pure il Face ID orizzontale nel senso io su iPhone sul mio iPhone 13 posso cioè sul mio iPhone 13 Pro Max da 1.797.000 euro, posso eh, utilizzare il Face ID da sotto sopra anche in orizzontale. Dai, Pad c'è da anni! Perché, scusami, scusami, devo sbloccare il mio iPad. Cavolo, sono sul letto e non riesco a girare il tablet. Cavolo, non ci arrivo! E, e In realtà, poi si può usare in orizzontale, infatti, se ora dovessi farci un tappo, si è sbloccato facendo uno swipe verso l'alto si sblocca ovviamente mh, qua mh, ho visto anche che ci saranno delle nuove emoji delle nuove full immersion Siri che darà più risultati Ma questa Ventura che mh, partirà dal Mac Pro del 2017 Mac Mini 2018 iMac dal 2017 eh, al Mac Pro del 2019 Ha sbagliato comunque iMac Pro il MacBook Pro, il MacBook ho sbagliato quello del 2017, il Mac Studio è compatibile con il Mac, ma, MacBook Air del 2018 e il MacBook Pro del 2017. Eh, mi spiace comunque che Apple non sta estendendo perché secondo me quello del 2016 avre, avrebbe ancora un, un grande senso, però vediamo che non è più compatibile con il MacOS Ventura. Però magari non, non dico robe, eh? magari sarà anche compatibile. Però non lo so. Qua ho pure trovato pure una roba eh, che praticamente ti fa scendere. Questa pagina qua, magari ve la lascio in descrizione: che potete scendere e andare a vedere i Mac. Qua sono arrivato con l'inizio 2011, fine 2011. Questo qua era un Mac, ehm, era un vecchio Mac che ho anch'io. Mi spiace però vedere che, che dal metà 2012 o no, il Mac metà 2012 sono a Catalina, ok? fino ad arrivare al 2013, poi si va, cioè Ci sono sti spicchi del 2013, Catalina è uscita nel 2019, cioè mi spiace perché il, 2000, eh, il Mac 2016 secondo me, ha ancora un grande senso, un enorme senso, sapete perché? Perché quello del 2016 è il primo Mac sottile, che però ha pure questa cosa qua, ha avuto, ha ricevuto le porte Thunderbolt 3, e ci sono anche nel vecchio Mac quello del 2020, e però facendo un breve conto, ci sono stati 5 anni, e allora spiegatemi, eh, spiegatemi, perché quello del 2015 allora raggiunto anche lui Bixur? Cioè, non ha senso. Può arrivare il crucier, fa... ah. Vabbè, niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, commentate e condividete. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!